Make it, do it, make us Harder, better, faster, stronger Campus Party mi ha dato la forma mentis per affrontare le sfide, le idee, mi ha fatto conoscere un sacco di persone meravigliose ma soprattutto mi ha dato l'opportunità di trovare un magnifico lavoro, un'opportunità di lavoro, di vivere qui a Milano e di crescere, mi ha fatto conoscere una marea di aziende, mi ha dato la consapevolezza di non essere da solo, nel voler un'Italia migliore. Eh, mi ha dato un sacco di amici in giro per uh, tutto questo bel paese Campus Party è voglia di mettersi in gioco È meraviglioso È un punto di ritrovo con gli amici, è un'opportunità eh, Voglia di ritornare Divertimento così come innovazione È il miglior modo per conoscere gente E amore per la condivisione È travolgente Campus Party sono io, sono loro, siamo un po' tutti <sussurra> never, never.